Allora, passiamo a Tiro di Campaia e Tredini. Allora, intanto la Guardarcer riconosce l'argomento solo in queste due discipline, perché sì, esiste l'Indo, esiste in molti Stati, in molti Stati esiste, in altri proprio non se ne parla neanche, anzi, addirittura molte federazioni internazionali, sono sia World Archeri che IFA, quindi, molto specialmente nell'est, l'indor lo fanno solo IFA e l'audor lo fanno solo World perché, perché non lo so, no, non è una cattivissima idea. O la World Archeri, questo per quanto riguarda l'arco un po' Non so se non ho buona idea o no, però è effettivamente è un peccato che l'Indo non, non ci sia nulla per l'arco nudo nel periodo invernale, anche a livello internazionale, perché, no? perché l'Arco Nudo non può competere con l'arco olimpico, l'arco compound, nelle attività invernali a livello internazionale? Perché non lo siete chiesti? Cosa fate voi in inverno? Fate i campionati italiani, trovate i più bravi? come gli olimpici del compa potrebbero tranquillamente andare a fare 4 grado come in tanti paesi europei a spese proprie se proprio è così difficile eh, finanziare l'arco nudo a parte il fatto non capisco perché si finanzi il compa che sono pure in meno degli archi nudi ce n'è di meno, è un dato di fatto in Italia sono molti di più gli archi nudi sono di più, non molti, ma comunque sono di più gli archi nudi dei compagni. In effetti però la FITARCO finanzia l'attività indoor dei compagni e non quella degli archi nudi. Ma non importa, pazienza, ma però perché non dare comunque la possibilità a questa divisione, anche nel periodo invernale, di avere attività internazionale, anche eventualmente a proprie spese. No. lo chiedo, eh? qualcuno ci pensa È senza risposta a questa domanda allora, il problema principale che normalmente ha un arco nudo e un robot è nella situazione di dipendenza del teorico di 3. Ah, queste cose sono banali perché servono per il corso degli istruttori. Voi già siete gli istruttori, quindi queste cose qua già le sapete. Se io adesso vado velocemente, se c'è qualcosa subito vi chiedete. Allora, normalmente, poi parliamo un po' della T, di queste cose qua, delle vostre idee. Salita con piedi piani, salita non in contropendenza, salita con piedi non in contropendenza. quando la salita invece è forte è conveniente mettere un, un, un ginocchio a terra perché è conveniente mettere un ginocchio a terra perché così abbiamo una linea più simmetrica questo perché? perché il grosso problema delle salite e delle discese è mantenere lo stesso lungo cosa succede? all'arco nudo all'arco nudo succede che il problema di in salita a parte l'allineamento che ce l'ho con l'esperienza e in discesa è avere lo stesso lungo normalmente si allunga di meno in salita che di in discesa e adesso vedremo che forse non è neanche una, una cattiva idea però normalmente fare la T in salita o in discesa Fa sì che io ho un buon allineamento e mantengo lo stesso lungo, quindi mantengo una costanza nel, nella precisione che dovrò poi avere no? nel, nel, nel colpire del versante. In discesa, uguale. No? Avete visto, in discesa, anche qua, se la discesa è forte, è molto più semplice che se io. Ho una discesa. Io non allora, io per come insegno io. Qua è, è pre, le foto sono prelevate dal, dal manuale del bordaggio, Io però consiglio a tutti di imparare a tirare a piedi uniti, Innanzitutto, tirando piedi uniti si stimola tantissimo. L'equilibrio che è, la è fondamentale nel tiro con l'arco. Una volta che uno impara a tirare con piedi uniti, prima di tutto tira in qualsiasi pendenza al mondo, in qualsiasi discesa al mondo, in qualsiasi terreno, scavo o non scavo? Perché? Perché ho pochissima zona di appoggio e sto dappertutto. Se non Invece di scavare, prendo una pietra o un tronchetto, me lo metto sotto il piede e do i piedi in piano, anche senza scarponi da Everest. Vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo. Allora, io sarò fortunato, sarò un caso unico e raro al mondo. Certo non sono campione del mondo, non sono... <ride> tra quei 5 famosi neanche tra i 10, forse neanche tra i 100 però, oh, intanto 3,55 l'ho fatto nella campagna 3,50 l'ho fatto, 3,48 l'ho fatto e qui, tirando così po' se No, sei sì, caduto da te Sono caduto da te Allora, tornando a me, invece di tanto non, non volevo... chi si loda, imbroda, si come si dice allora io consiglio sempre di tirare a più lenti. Tirare a a me viene facile anche eh, per quanto riguarda le salite estreme e le distanze estreme. La salita è molto, mi assicuro, è molto più semplice perché anche con una salita estrema come può essere questa, una salita così, no, la troverete molto no. eh? di schiena. No. Sì, ho provato anche questo sistema ma, a voltare così, però con le mie ginocchia, la mia magia, lo fa Pastolucci, lo fa Pitu, ma io ti assicuro che... Poi ragazzi, ve l'ho detto, guardate che voi, nel 90% dei casi, oh, vi auguro oggi no, avrete a che fare con dei baluba come me. Quindi andiamo su e anche questa, diciamo che di solito non si supera questa, ormai in Italia, anche nel mondo non ci sono più quelle gare non si supera questa pendenza di salute. Io ho fatto dei tiri così. Una volta eravamo a Trier, io e Pinto in piazzola. Eravamo io e lui con due, con due olandesi. Arriviamo a una piazzola. Dove? Dove? Sto... Picchetto lì, andiamo sul picchetto, eravamo prima <ride> era dietro di me. Io guardo, ma che cazzo è l'avversario? Guarda lassù! Allora, 45 metri, verso visuale da 80, io ve la ne vedevo solo metà, perché era schiena d'asino e vedevo solo metà, e lui, che è più alto di me, era tre quarti. Allora, vabbè, tiro io, vado su... Oh, non stavo fermo, non stavo fermo, non stavo fermo, E parte. Croce. Pepe, <ride> guarda. Cazzo, come hai fatto? Boh. <ride> Ho visto la punta, non stavo fermo, la punta era nel 2. Vabbè, vado su. Punta nel 2. vero eh? ha vinto il numero la terza lo tirata? no no, la terza l'ho tirata, no, ho fatto un 4, un 4 o un 3 no, era un tiro molto difficile però con le due non c'erano ancora i 6 ancora. però ho fatto due x tutte e due vicinissime e la punta era nel 2 perché, come fai a eri tutto storto tutte e due le ho tirate in combinazione uguale poi la terza forse ho voluto fare bene e, e, posso ho fatto un tre alto comunque era no, un tiro estremo veramente, veramente estremo e non si trovano più questi tiri in Italia non ne parliamo ormai bisogna fare la ranking bisogna fare i punti non capendo che non è con i tiri facili che si fanno i punti i punti si fanno con tiri tecnici ma con un altro corpo. se io un'altra non ce l'ho estremo ma ad esempio se io devo fare un tiro tecnico non so, un tiro in discesa, bellissimo tiro in discesa laggiù, 15 metri, un cazzo, bellissimo tiro in cui devo buttare indietro il bacino, buttarlo indietro, mettermi così bene in linea, così, ma non ci metto i piloti a 15 metri, ci metto un'altra una, un da 60, faccio divertire il mondo e faccio, fare, e faccio, fare, faccio il bene di tutti. Con un anter da 60 cm a 17 metri, 16 metri, faccio un tiro super tecnico che non mi ammazza nessuno. Non lo dico per me, perché i miei record li ho fatti nelle gare difficili, quindi non lo dico per me. Lo dico per il bene dell'anter e per il bene del film. Gli organizzatori dovrebbero fare sì dei bei tiri tecnici, ma con distanze ammissibili. <coughs> al popolo, tenendo conto che alla fine ci sono poi 12 pianistore film dove quelle distanze sono belle e da lì non si scappa. Chi è bravo poi alla fine lì punti farà, no? non le farà nell'antra, perché nell'antra sono tutte corte, tu tutti fanno i punti. Perché adesso vedremo che come si misurano le distanze è facile. Le distanze sono tutte 15 metri di meno, quindi è logico che si fanno molti più punti nelle, nelle distanze alte. Le gare si vinceranno poi le distanze fill dove conterà molto a saper effettivamente tirare. Se c'è un 50 metri anche in piano, ma c'è vento o c'è una contropendenza e la freccia, devo saperla tirare, devo saperla interpretare, anche se in piano. Basterebbe solo dire che a 50 metri e già a 50 metri sono già, sono già ben messo Siccome i grandi, tutti li fanno comunque a prescindere. Certo. certo, è difficile e che ti metti in pidocchio. Il... Certo. E siccome però la maggioranza delle persone non è a quel livello, sarebbe quando si fanno le gare pensare alla maggioranza delle persone di fanno le gare. Ma certo, ma ci saranno poi i campioni italiani, ci saranno poi le, certo. le, le gare di qualifica dove effettivamente poi deciderà il, il qualificatore cioè il qualificatore parlerà con l'organizzatore e dirà io la gara la voglio così perché è una gara di qualifica e voglio verificare i miei atleti che dovranno andare a tal manifestazione ma ah, una gara normale dovrebbe attirare anche un po' di gente a questa disciplina che sempre di più non è, non è attirata perché alle volte si trova delle cose veramente troppo difficili per le sue competenze, perché non tutta la gara deve essere difficile, io posso mettere due piazzole, difficili, ma devo lasciare spazio anche al, al popolo che deve andare a fare queste gare di altre fini, perché se no non va più nessuno, non tutti a fare il contratto, non tutti a tirare a, a Cipaglianetti. abbiamo perorato la casa dell'hunter e abbiamo perorato la casa del figlio allora io continuo a vedere gente con sto ginocchio piegato chi è il vostro allievo che tira così? no, non va bene sì, Solo se siete nella fiera potete tirare così. Se voi tirate così, avete scaricato tutto il peso di questa gamba e state tirando praticamente su una gamba sola, con metà equilibrio. Beh, non so perché, perché? Eppure, eppure sempre di più ne vedo. Non va bene. Ecco come si tira. Se non credete a me, credete a voi. Meno male che ve l'ho fatto vedere, perché noi eravate titubanti su questa faccenda dei piedi uniti. eh? E nonostante che abbia gli da dire, allora, volevo... allora state tranquilli che quando ha finito riporta, rimette tutto come prima è un gran bastardo allora vedete Cinzia Ziglia l'eccezionale stile tecnico Veramente un grande allineamento. Questa è una grande, eh, una grande tecnica. Cioè, qua dietro c'è un lavoro veramente non viene per caso. Questo è un gran lavoro che è stato fatto e che ha portato i frutti. È stata due volte capolista del mondo, è una tra le più forti tiratrici al mondo. Grazie a una, una grande tecnica. Io vorrei vederne così tirare, ma non le vedo vedo tutta gente chiusa, vedo tutta gente che non è che si allinea bisogna sforzarsi di arrivare a tirare in quel modo per decidere è l'unico difetto che ha guarda nel versi 2 nei è... versi 2 sono tutti due no, ragazzi così, sì, sì. così non mi piace Nonostante che sia bravo, faccia i suoi punti, però l ho legnato. A chi non lo sapesse, a un certo punto, a Rimini, a Giannini si rivolge a Loceti: Fai qualcosa, non vorrei mica che vinca. E io ero dietro, non ho visto che lo consentì. Proprio così. Sono rimasti, sono rimasti molto male, io penso che forse ho fatto del male a tutta la città io sono un vecchio cocuco cosa volete questi sono i campioni guarda quelli sono i campioni non ci pigliano più tutti e due No, ma si riprendono, eh. sono forti, hanno, hanno tutte le carte in regola. Sì, più o meno qua quello che ho detto poco fa. Ecco qua, sono eh, gli arcieri dello scorso anno. Allora, a 18 metri hanno ha fatto almeno una gara, 1483 archi nudi. Nell'anterefil 488, nel 3D 447, questo l'anno scorso. L'anterefil non è vero, quindi i dati lo dicono, che si è in declino. E che il 3D ha preso un pochettino di più, perché vediamo, per differenza, che atleti che hanno fatto sia 3D che anterefil sono e atleti che hanno fatto sia 18 metri che altre fili sono 4,40 quindi il grosso bacino, il grosso errore è che la stragrande maggioranza fa 18 metri e poi sta a casa, non fa più niente. Questo è il grosso problema del tiro indo. Però in definitiva dobbiamo ringraziare fortemente che l'arco nudo sia indo. Quindi bisogna incrementare questo numero di 1483. Perché solo incrementando questo grande numero possiamo avere numeri superiori, non il contrario. Perché se noi eliminassimo il tiro indoor di colpo, dimezzeremo tutti gli altri numeri. E questo è bene che chi di dovere se ne renda conto. Allora, intanto abbiamo detto, e lo ripetiamo velocemente, che nel campagna, nel 3D, noi abbiamo 24 gare, 24 rebus da risolvere. Quindi dobbiamo dimenticarci cosa è successo prima, non pensare a cosa succederà dopo, ma concentrarci su quel tiro che stiamo effettuando, che ci apprestiamo ad effettuare. Perché saranno tutti diversi, quindi dobbiamo effettuarne uno alla volta e concentrarsi esclusivamente su quello. E sarà un rebus da risolvere quindi prima di tutto abbiamo risolto quindi allo stop cosa dobbiamo cominciare a controllare? che tipo di pendenze ci sono? che tipo di contropendenze? che effetti possono ingannare l'orizzonte? possiamo cominciare a valutare la grosata della visuale qualora si possa vedere e fare alcune considerazioni sul tipo della visuale se dobbiamo fare delle considerazioni voi sapete che pidocchi o chiavi non c'è problema a capire quali sono ma 60-80, cavoli, sì dal picchetto, una volta che siamo sul picchetto, posizioniamo i piedi in modo comodo, ossia abbiamo tre minuti, abbiamo tutto il tempo per organizzarsi al meglio. L'arco nudo ne tira poi un minuto, tira tre frecce. Determiniamo la visuale, determiniamo la distanza, cerchiamo di iniziare il tiro con la, la giusta postura e poi valuteremo il risultato della prima freccia e effettueremo la prima cosa che avrete fatto in allenamento è vedere di quanto sbagliate di 5 metri voi tirate a 30 metri e poi tirate a 25 e vedete dove va la freccia tirate a 40 metri su 80 e poi tirate a 35 metri sempre girando nel giallo e vedete dove va la freccia in modo tale che voi avete la percezione esatta questo lo dovete fare in allenamento di quanto sbagliate di 5 metri perché? perché poi se non avete fatto un la stima della distanza corretta dalla prima freccia se l'avete tirata bene immediatamente dopo sapete la distanza esatta e non come vedo fare come vedo insegnare peggio che se ho fatto un uno basso devo mirare nell'1 alto perché io l'ho visto dire da, da voi non faccio no Hai fatto l'uno basso, tira nell'uno alto, così farai 10. Sì, così ah, farò l'uno no, alto. Posso dire che dipende anche da chi è l'accelo che sta tirando. Sì, no, per questo è sempre, questo eh. sempre, però. Okay. <ride> allora questo ve lo, lo tralasciamo, il moto costante è il moto uniformemente accelerato, comunque vi rimane se volete ripassarlo. Allora, nell'arco nudo come dobbiamo aggiustare il mirino nelle pendenze allora intanto la teoria nella stragrande maggioranza dei casi qualora io abbia una postura corretta e quindi un allungo corretto a tutte, a tutte, a tutte le varie impignazioni è che il tiro in leggera salita aggiungo 1-2 metri di mirino se ho 30-32 libre se ho oltre le 35 libbre anche in salita devo togliere i merino perché la parabola funziona così col tiro in forte salita con tutti gli atti bisogna sempre togliere i merino se io tiro in forte salita andrò sempre alto sempre perché la parabola funziona così. quindi devo togliere il merino sempre che io mantenga sempre lo stesso lungo che io uso in piano. Tiri in discesa con tutti gli archi di qualsiasi potenza, togliere il mirino almeno 1-2 metri. Discesa marcata anche 5 metri si tolgono. Dipende dalla distanza, ma qua la pratica ovviamente la fatta la mano. Quindi queste sono le linee guida per poter cominciare a capirci qualcosa. Okay. Tenete però presente un fatto che se è vero come è vero che in tiri in salita e in discesa se non faccio una t più che corretta allungherò di meno, allungare di meno non vuol dire togliere i metri, quindi vi accorgerete alle volte. Che tirando in modo più comodo, anziché marcato, ma solamente più comodo, senza prendersi ovviamente, anche in discese marcate ci sarà da togliere pochissimo, se non ho addirittura nulla, perché allungano di meno. E quindi questo fa sì che la distanza sia la stessa, perlomeno quella teorica, e lo stesso vale per la salita. Solamente che in salite di 30-25-30 gradi, se non faccio una T corretta, è molto lungo, questo mi costa molti metri, quindi se non faccio una T corretta addirittura dovrò aggiungere metri. Vabbè, gli errori di perpendicolarità già li conoscete, no? E se ho un orizzonte mi sposto verso, verso il basso e viceversa, quindi non ci sono bersagli che tirano da destra a sinistra e che io miro un'altra parte perché seguo l'orizzonte. Quindi come devo fare in definitiva? Devo guardare cosa c'ho dietro. Normalmente prima di andare a tirare guardo se c'è un albero, un palo, qualcosa dritto. Una volta Arrivato in ancoraggio, posiziono l'arco in modo da capire se c'è l'arco dritto, perché di solito cosa succede? Se l'orizzonte è per così, io tiro così e le frecce andranno tutte in basso a destra. Se l'orizzonte ce l'ho per così, tenderò a spostarmi così, un po' meno. Quindi io quando vado su, ho guardato, c'è quell'albero che è dritto, perché di nascosto perché alcuni arbitri dicono che non posso farlo, prendo la freccia e guardo quale è è dritto. Faccio finta di guardare la freccia, ma invece guardo l'albero, e quel là è dritto, perché oh, non voglio allinearmi su un albero stoppo, e poi quando vado a tirare, quell'albero là che era dritto, ah sì, sono così, chi è? Così. valutazione delle distanze